Benvenuti a tutti da 1-2-3 Ricreo. Oggi voglio farvi vedere come rifinire una manica con un ritaglio di stoffa di un altro colore. Il, la manica la metto a rovescio. Questa è una manica corta. Il ritaglio di stoffa a rovescio. Quindi io metto rovescio contro il dritto del mio della mia striscia e vado a cucire qui, questa è l'altra manica che ho cucito, ora vado a stirare la cucitura e piegarla verso il davanti della manica perché questo è il nostro dritto della manica. Stiro la cucitura, rivolto verso il davanti e stiro di nuovo. Adesso piego a 2 centimetri circa. Faccio una piegolina sulla striscia colorata. Ora vado a fare una cucitura qui in alto. Ho chiuso la manica, adesso vado a rifinirla. Poi la stiro naturalmente. E provvederò a montarla sulla mia camicia per ottenere più o meno questo effetto ho rifinito con la taglia cuci. io adesso do un puntino a mano qui perché non, non si muove e non si vede adesso vi faccio vedere come montare la manica allora per montare la manica innanzitutto il colmo che avrete segnato io ho fatto un piccolo taglietto questo è il colmo e se la si fa dondolare allora vedete che qui è più incavato quindi vuol dire che questo è davanti ora prendiamo la manica al dritto e la, la camicia il buco la, in dialetto ehm, a rovescio per cui il buco rovescio così e la manica dritta questo è davanti, questo è davanti adesso io faccio coincidere il colmo colmo della manica poi su quasi tutti i cartamodelli sul davanti c'è anche un trattino per cui un trattino che indica il davanti quindi davanti questo trattino col trattino e poi la cucitura della manica con la cucitura del fianco se avete fatto tutte le cose correttamente le, le parti combaciano correttamente ecco. poi qui siamo sul dietro sul dietro io avvicino senza mai tirare e metto uno spillo qui qui a pari poi se vedete nei cartamodelli è segnato che nella parte alta sia del dietro che dal davanti deve essere molleggiata per cui Vedete, ho fatto un piccolo segno con il gesso da dove partire il molleggio. Quindi fino a qua non faccio molleggi. Molleggiare cosa vuol dire? Vuol dire distribuire il tessuto che c'è in più nella manica nello spazio che c'è nell'incavo della manica. Potete... Io lo faccio a occhio... Dovete distribuirlo un po' più in alto, un po' meno in basso, in modo che dopo non tiri. E dovete farlo in modo che non vengano fuori piegoline. Per cui adesso lo distribuisco, dopo quando vado a imbastirlo, lo distribuisco ulteriormente, vedete? L'ho diviso in tre, quindi questo lo, e poi lo divido di nuovo, in modo da avere appena qualche millimetro per lavorare dopo vedete, qui distribuisco lo divido di nuovo e adesso faccio nella parte davanti anche nella parte davanti oltre a segnare il taglietto per il davanti c'è un, un simbolo di solito un pallino che dice dove partire il molleggio Il molleggio lo potete fare con una cucitura macchina che se vi è più semplice una cucitura con un punto il più alto che avete, più grande, più lungo che avete e riducendo la tensione del filo. Però io non, mh, siccome mi hanno insegnato così non sono mh, mi trovo meglio in questa maniera, insomma, divido in due tra il colmo e il davanti, poi divido in quattro. Di nuovo in sì, divido di nuovo per distribuire in modo da dare la stessa quantità di fate attenzione a mettere il colmo correttamente in modo che la manica poi cada giusta vedete adesso vedete che ci sono dei molleggi una volta io adesso vado a imbastirla in modo che stia ferma in maniera corretta vedete come cade bene la manica Ora vado a imbastirla e poi vado a cucirla se mi piace il risultato. Naturalmente devo farlo sia per la destra che per la sinistra. E questa è la manica attaccata, la mia manica con reverse, vedete? Per il dentro si presenta così e il davanti è così. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, arrivederci alla prossima da 1, 2 3 ricreo.